Grazie Presidente, eh, preannuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, anche perché questo è un provvedimento che eh, rientra all'interno di una strategia complessiva di risanamento dell'azienda, ma non solo dell'azienda, anche di miglioramento del, de, di tutto il sistema di trasporto eh, pubblico che questa amministrazione ha voluto eh, portare avanti eh, attraverso tutta una serie di interventi che eh, oggi permettono eh, ad ATAC, ha fatto bene l'assessore Calabrese a ricordarlo, il pagamento, secondo il, il concordato, del, dei creditori privilegiati per eh, cifre superiori ai 100 milioni, per cui eh, questo è, è solamente una eh, parte di tutto quel eh, diciamo, sistema di eh, risanamento messo eh, anche dai, eh, dai vertici, eh, che eh, hanno da una parte parte salvato l'azienda da, eh, dal fallimento perché di fatto l'azienda era fallita e da eh, eventuali, eventuali intenti di privatizzazione perché riteniamo che il trasporto debba eh, rimanere pubblico, eh, dall'altra permesso eh, nel momento in cui l'azienda eh, ovviamente ha iniziato a camminare su un eh, percorso eh, virtuoso, il, un rinnovamento graduale di quello che è il il parco mezzi, è ovvio che questo ha richiesto eh, del tempo e, e quindi insomma, gli effetti si vedranno poi anche ehm, nei, prossimi, nei prossimi mesi e nei, eh, nei prossimi anni, oltretutto integrando anche con altri interventi che eh, riguardano il sistema complessivo del trasporto pubblico, i lavori sulla metro C, eh, preferenziali, ciclabili, insomma tutti gli interventi che eh, sono stati portati avanti in questo periodo e che permetteranno eh, con, in modo continuativo di migliorare costantemente il, il trasporto pubblico. Ultima cosa, ricordo che gli ultimi due bilanci di ADAC hanno chiuso in positivo l'ultimo per 8 milioni se non ricordo male e questo è il segnale che il, il risanamento non è stato scritto solo a parole e nel, o eventualmente insomma, nei comunicati, ma in realtà è un, fatto, è un fatto concreto, quindi votare positivamente questa delibera va in, eh, in, quella, in quella direzione e ne siamo assolutamente contenti. Grazie.